Ciao bambini, parliamo di presentazioni in English e parfurlang. Fate attenzione ai colori perché mostrano lo stesso pezzo di frase nelle tre diverse lingue. Mi presento. Ciao, io sono Gisella. In English sei sei, hello, I'm Gisella. Parfurlang, mandi io o oh soy Gisella. I, io, o Presento gli altri Lei è mia sorella In inglese say She is my sister Per furlan Je, je, so. She, je, e Lui è mio fratello In inglese say He is my brother Parfurlan, lui, al e mio fradi. He, lui, al. Questa è la mia tartaruga. In inglese say, this is my turtle. Parfurlan, e, è la me capace. This, questa. Questo è il mio cane. In English, this is my dog. Parfurlang: chest al e il mio chien. Dove sono? Io sono a casa. In English, I am at home. Parfurlang: io o soi E gli altri dove sono? Lei è in camera. In English, She is in the bedroom. Parfum ye Je e je de chiamare. Lui è in salotto. In English, He is in the living room. Parfum Lui, Al e Taltinel. La tartaruga è in giardino. In English, the turtle is in the garden. Par furlan, la capace, è tal giardino. Il cane è in cucina. In English, the dog is in the kitchen. Par furlan, il chiam, all'è, in cucina. Adesso siete prontissimi a fare le vostre presentazioni in English e Parfur Lang.